un dato di fatto che siamo talmente in tanti che probabilmente non ci staremo. Ricordiamo quindi che vogliamo che il prossimo un'ora E quindi non andiamo da essere parte. Allora, perché... sì, e speriamo di essere in tanti, saliamo sull'autobus, scendiamo a partigliate sei, e poi con un servizio di auto un po' alla volta ci recuperiamo. Per chi non riuscisse a sapere sull'autobus ovviamente la polizia municipale rimane qua, ma non diciamo che è tutto finito, che si è visto, si è visto, perché 300 metri vanno fatti ancora, quindi cautela attenzione perché poi qualcuno di noi gioco forza si separa e quindi attenzione anche per chi deve entrare in paese. Siccome siamo nel comune di Paullo e abbiamo 10 minuti solo perché li abbiamo, anche perché è doveroso, vorrei chiedere al signor sindaco Federico Lorenzini se vuole dire qualcosa, e lo vorrà, ed è giusto che lo faccia. Grazie sindaco. Grazie a te, grazie a te Giancarlo, grazie per aver organizzato questa manifestazione a cui hanno aderito in tanti, hanno aderito tanti sindaci e hanno aderito tanti cittadini. E oggi credo che non sia tanto il momento in cui cercare le responsabilità che secondo me sono a diversi livelli e sono tante. Oggi vogliamo dire che vogliamo che i pullman entrino nei nostri paesi anche alla domenica. Vogliamo che i nostri cittadini abbiano una un servizio per poter salire su un pullman in sicurezza e andare molto spesso anche al lavoro, anche se è domenica, in sicurezza e senza fare un tragitto come quello che abbiamo fatto oggi, che è scandaloso fare. Oggi l'abbiamo fatto in una giornata di sole, di giorno, ma credetemi che quando da automobilisti eh, ci capita di essere fermi a quel semaforo e vediamo delle persone alla sera e con la nebbia percorrere correre quel tragitto di strada che abbiamo fatto noi adesso è veramente pazzesco e tutti noi incrociamo le dita perché non succeda nulla, questa cosa non deve accadere, questi pullman devono tornare ad esserci, ad esserci la domenica e ad esserci secondo le frequenze che abbiamo sempre avuto, è una cosa che spetta a noi cittadini ed è una cosa che vogliamo e dobbiamo richiedere con grandissima forza, per cui grazie a tutti voi. Di essere stati qui oggi, grazie a tutti voi di fare questa manifestazione, grazie a coloro che l'hanno organizzata, ma questo è solo uno dei passi che dobbiamo fare per continuare a tenere alta l'attenzione. Adesso l'attenzione è alta perché siamo anche alla vigilia di una serie di, eh, di appuntamenti, anche elettorali. A noi, questa cosa interessa poco, a noi sindaci, che siamo rappresentanti di tutti i cittadini, interessa veramente poco che questo sia un momento in cui tutti come dire, possono anche cavalcarla questa situazione. Noi dobbiamo far sì che questa tensione rimanga, rimanga anche dopo il 4 di marzo, dopo il 5 di marzo, rimanga e soprattutto che si risolva al più presto. Grazie a tutti voi.